No no no, il confronto con gli altri è cioè, terribile per me, l'ansia, e la prestazione è sempre altissima. <ride> Ma anche quando porto un piatto in tavola, a volte mi capita di fermarmi di fianco al tavolo così, in attesa di vedere la prima faccia che fanno quando si mettono in bocca, la prima proprietà del piatto. Allora, Ortica nasce nel dicembre del 2012 da un'idea avuta, insomma, un annetto prima. Io e Anna veniamo da due mondi completamente diversi, nel senso che io sono laureata in teorie tecniche della comunicazione mediale Anna è un architetto. E poi abbiamo deciso di fare quello che ci piaceva. E, e quindi, insomma, è nata un po' l'idea di Ortica. Un posto che, che ci assomigliasse. Infatti, tutto quello che si trova dentro Ortica sono tutte le nostre ricerche giro per mercatini, e abbiamo fatto proprio un, un posto a nostra, a nostra immagine. Allora abbiamo scelto il riso venere con barbabietola rossa e con gorzola. Sono tra l'altro tutti prodotti a chilometro zero perché il riso che abbiamo utilizzato è della cascina brarola e la barbabietola rossa è un rotaggio che noi prendiamo dal nostro fornitore di frutta e verdura che è di gattinara, quindi sempre a chilometro zero e il gongorzola, beh, insomma di novara, quindi ci siamo Facciamo una passata di barbabietola Cuociamo il riso venere, aggiungiamo la passata di barbabietola al riso venere e poi ci mettiamo sopra la l'ozola in crema Secondo me il Venere va associato a delle cose che siano o dolci o comunque non forti perché si deve sentire l'aromaticità del venere ad esempio il, normalmente lo trovi tipo con la crema al curry e i gamberetti secondo me è una follia perché il curry va a nascondere totalmente l'aromaticità del, del riso stesso che quindi poi si va a perdere essendo un riso integrale ci mette tantissimo a cuocere e noi lo faremo cuocere un po' di meno del dovuto cioè anziché i 40 minuti lo faremo cuocere 25 così poi finiamo la cottura con la purea di barbabietola e il riso assorbe un po' Il sapore della barbabietola. e adesso la forlo allora poi fatta la crema di barbabietola, dobbiamo andare a fare una crema di gorgonzola gorgonzola che <ride> facciamo fondendo il gorgonzola con un po' di burro e eh, aggiustando la densità della crema con un po' di panna nel frattempo facciamo cuocere il riso e poi andiamo a finire tutto in pentola. In realtà ci sono due creme di barbabietole che girano qua, nel senso c'è una crema di barbabietola più liquida, che è più brodosa, che mi finisce di cuocere il riso sostanzialmente e va a dare un po' di dolcino al riso. E poi invece qua sotto c'è una purea di barbabietola che è un po' più densa, quindi anche un po' più granulosa come si può vedere, che quindi dà consistenza un po' tutto al piatto e dovrebbe anche andarmi a legare gli altri ingredienti. E poi vado a metterci sopra la mia crema di zola. È la cucina che io ho sempre mangiato, ecco. E che ho sempre cucinato da me e che mia madre ha sempre cucinato. Che ne so, l'arrosto di oggi era, era quello che faceva mia nonna. <ride> niente di più e niente di meno.